Allora ragazzi, secondo modulo del corso di armonia applicata, triadi minori questa volta, eh, Triade minore ovviamente cambia eh, di una nota rispetto alla triade maggiore, ma è la nota fondamentale, fondamentale no, ma la nota caratteristica che dà la, car la caratteristica eh, minore maggiore all'accordo, quindi eh, facciamo l'esempio in Mi. Tonica, terza minore, la quinta e l'ottava. Solito consiglio dell'altra volta studiare eh, con le tre posizioni, tre diteggiature, la triade, questa volta minore, quindi se la faccio in Mi partendo da, dal medio, dal minimo. A, a due ottave almeno settima sono messa così e fate tanto tanto esercizio in questo modo e come abbiamo detto per le triadi maggiori in tutte le tonalità. Quindi prendetevi il vostro tempo eh, per studiare Mi, poi passate a Fa o, o salite di una quarta, eccetera, eccetera. Ma studiatele tutte perché sarà fondamentale in tutto quello che farete. L'esercizio che abbiamo visto l'altra si può applicare ovviamente anche alle triadi minori, quindi farle tutte. Discendenti, ascendenti, eh, insomma mh, anche per le triadi minori. Il concetto è sempre il solito: quello di inventarvi i vostri esercizi e eh, crearne eh, appunto eh, nuovi eh, a vostro piacere, cambiando ritmica, cambiando eh, un po' tutto, insomma. Eh, andiamo a sentire ora con un tappeto, questa volta appunto, di minore la differenza rispetto alla triade maggiore di sonorità e di tutto ecco, la prima cosa che volevo dirvi è sentire il colore che ha questo accordo ovviamente è completamente diverso dal da maggiore si sente questa caratteristica un po' di tristezza di malinconia nella serie di minore e questa è la base per tutta la musica eh, tutti i generi quindi eh, esercitiamoci un attimo come abbiamo fatto con le serie di maggiori su tutta la tastiera siamo il mini volta cercare di creare qualcosina di musicale dal semplice sempre sentite ogni nota che effetto da soprattutto la terza Thank mm -hmm. you. Date spazio a, alle linee, non suonate come ho fatto io ora, note, note, note, note, chiudetevi, lasciate anche spazio alle pause. Siete, è più interessante questo di... Thank mm -hmm. you. Quindi anche per questo quest argomento direi che avete da, da studiare, e, ovviamente per qualsiasi domanda, per qualsiasi approfondimento o altro sono sempre disponibile al 100%. E per quanto riguarda le triadi io direi che... Eh, ci sono altri due tipi di triade, come vi scriverò nel PDF, che sono quelle aumentate e quelle diminuite. Siccome tanto andremo a vedere eh, ogni tipo di accordo, di settima, eccetera, ne parleremo quindi in quell'occasione lì, tanto una triade diminuita o un accordo diminuito settima, eh, si può accumulare le due cose e studiare una volta sola per, per due. Quindi fondamentale eh, triade maggiori e minori. Eh, è giusto conoscere sicuramente cos'è la triade diminuita e cos'è la triade aumentata, ma è anche abbastanza inutile che vi faccia una lezione specifica per ogni tipo di, di triade. Intanto, le, le, intanto le, le, le più importanti le abbiamo viste e avete a studiare su queste. Quindi dal prossimo modulo si, pa si passerà direttamente a agli accordi di settima, quindi la triade più la settima. Ci vediamo al prossimo video e grazie ancora per aver acquistato questo corso.